c'è la camminata storia, andiamo andiamo nella andiamo andiamo andiamo andiamo andiamo andiamo andiamo andiamo andiamo andiamo andiamo andiamo andiamo It's Yeah. Uh-huh. Ah, qui siamo proprio vicino ai paesi fuori de...